particolare per la Chiesa viviamo un tempo in cui Dio ci vuole far entrare veramente nelle promesse che Lui ha fatto per noi dove possiamo vivere il 100% di quello che Dio ha preparato, non solo una parte dove possiamo no. vivere il 100% quello che Dio ha preparato e non solo una parte però affinché questo accada para que pase, dobbiamo veramente credere nel Dio dell'impossibile Tenemos realmente que creer en el Dios de lo imposible. Perché molte volte come cristiani crediamo in un Dio delle grandi cose, però possibili. Perché molte volte come cristiani crediamo in un Dio delle grandi cose, però possibili. Invece noi dobbiamo iniziare a credere in un Dio delle cose impossibili. que creer en un Dios de las grandes cose impossibili. E questo avviene quando iniziamo a crescere nella nostra fede. Y esto pasa cuando empezamos a crecer en nuestra fe. Porque Dios, no es cambiado. Porque Dios nunca cambió. Pero los cristianos, en el curso de la historia, han cambiado Pero los cristianos, durante la historia, han cambiado mucho. Pero es tiempo de volver a ver el Dios de lo imposible. Voy a leer Isaías 59, el versículo 1. Leemos en Isaías 59, 1, que dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni, a, ni a ha agravado grabado su oído para oír. Amén. Voy a decirlo. ¿Bueno, ah, vale. um, Otra vez. He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni ha agravado grabado su oído para oír. Amén. ¿Ya, ya con esto podemos la <risa> platicación. Ya con esto podemos cerrar la platicación. Quando dice che la sua mano non si era accorciata per salvare. Quando dice che sua mano non si per salvare. Significa per liberare, per guarire, per vincere nella tua vita. Però noi dobbiamo credere che Dio lo possa fare in una maniera forte e in una maniera soprannaturale. Es que Ricordo qualche anno fa che mi trovavo all'interno di una grande evangelizzazione. Que hace unos años en una gran y el evangelista que estaba ahí anni tres preguntas y el E l'evangelista che era lì fece tre y el evangelista que stava lì hizo tres preguntas y el evangelista que estaba dal hizo tres preguntas vos, Dios puede sanar un mal de cabeza? y el evangelista que estaba ahí hizo tres preguntas y el uno que estaba y el evangelista que estaba ahí E tutto preguntas y el evangelista que estaba ahí hizo el evangelista que y el el e tutti quanti Amen, Amen. E tutti Amen. E poi fece la terza domanda. E la terza pregunta. Dio può far crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha. Dio può essere crescere il braccio a alguien che non lo tiene. E non ci fu neanche un amè. E non ne un amè. E disse queste parole. E dice queste parole. Ma se Dio è Dio? E però se Dio è Dio. E se Dio può guarire mal di testa? E può essere un dolore di cabeza. E se Dio può guarire il tumore? E può essere il cancro. Perché non può far crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha? Perché non può far essere... crescere il braccio ad altri che non lo tiene? Il problema non è Dio. Il problema non è Dio. Il problema è quello che noi crediamo che Dio possa fare. Il problema è quello che noi crediamo che Dio possa fare. Perciò vi sto dicendo. Per questo sto dicendo. Dobbiamo smettere di credere in un Dio che fa grandi cose possibili. Tenemos que dejar de creer en un Dios que haga grandes cosas posibles. Y iniciar a creer en un Dios que hace grandes cosas imposibles. Tenemos que empezar a creer en un Dios que hace grandes cosas imposibles. Amén. Siempre recuerdo cuando era el inicio de la fe. Me recuerdo cuando estaba el inicio de mi fe. Que, que me arrabiaba. Que me enfadaba. Porque yo me arrabio mucho. Porque, porque suelo enfadarme. <risa> y c'era una sorella que pregaba. E' una sorella che stava orando. Signore, per favore. Signore, per favore. Guida la mano del medico. Guida la mano del medico. Che deve operare mia figlia. Che tiene che operare mia figlia. Io stavo là e dicevo, signore, santa pazienza. Che fa, so, signore? Santa pazienza. Uh, quanta pazienza. No, quanta pazienza. Ma se Dio è Dio, se Dio è Dio e deve guidare la mano del medico, non lo puoi direttamente guarire a tuo figlio. Non puoi sanarlo direttamente a tua figlia. <tambien> Quanto è grande la nostra fede? Quanto è grande la nostra fede? È facile credere che Dio possa guidare un medico. È facile credere che Dio possa ghirare un medico. Ma è difficile credere che Dio possa guarire direttamente. Però è difficile credere che Dio possa sanare direttamente. Dio può fare al di là di quello che noi pensiamo Dio può essere più là di quello che pensiamo Paolo un giorno sta scrivendo agli Efesini Paolo un giorno sta scrivendo agli E mentre sta scrivendo agli Efesini dice è buono che voi conosciate la dimensione di Dio E dice agli Efesini è buono che voi conoscete la dimensione di Dio La larghezza La... la... la... la l'altezza l'altura la profondità la, la profondità le dimensioni di Dio le dimensioni di Dio e poi dice che possiate comprendere un'altra cosa e che possiate comprender un'altra cosa Efesini 3.20 Efesini uh, 3.20 e aquel che è poderoso per fare tutte le cose molto più abundanti di quello che chiediamo o intendiamo, por per la potenza che obra in noi Dio può fare oltre quello che noi pensiamo o chiediamo. Dio può essere molto più di lo che pedimos o entendemos. Molto di più di quello che stiamo chiedendo. Molto più che stiamo chiedendo. Perché noi siamo limitati. Perché siamo limitati. Quindi se anche chiediamo qualcosa di grande, o lo chiediamo in maniera limitata. O sea, che le pedimos algo di grande, lo in maniera limitata. Ma quello che Dio fa invece è, può essere enorme, può essere molto al di sopra di quello che noi chiediamo. Però che Dio può essere enorme e molto più all che pediamo. Dobbiamo credere nel Dio dell'impossibile. Dobbiamo credere nel Dio dell'impossibile. Lo stesso è successo con Israele. Lo mismo è passato con Israele. 430 anni di schiavitù. 430 anni di schiavitù. E quindi erano lì e la Bibbia dice che loro gridarono a Dio e Dio ascoltò il grido. E stavano lì e le gritarono a Dio e Dio ascoltò il grido. Però che cosa stavano gridando? Però che stavano gridando? Sicuramente stavano chiedendo, Signore, liberaci da questa schiavitù. Sicuramente stavano dicendo Signore, liberaci dalla schiavitù. Tu immagina quanto doveva essere brutto vedere i propri figli uccisi. Immagina lo feo che deve essere uh, vedere i propri figli matati. Perché Moisés scampa da questa grande uccisione dei bambini. Perché Moisés uh, si salva tutto il masacre con i bambini. Perché prendono i figli maschi e li buttano al mare. Perché i figli varoni e li tirano al mare. Quindi immaginate come dovevano soffrire. Que mucho que han e loro gridavano per essere liberati dalla schiavitù. Ellos para ser Però Dio aveva preparato per loro una terra promessa. Pero Dios había para ellos una tierra prometida. Non solo la libertà dalla schiavitù. Non solo la libertà Aveva preparato molto di più di quello che loro potevano soltanto pensare. Sino che molto più di quello che potevano solo pensare. State comprendendo quello che voglio farvi capire questa mattina? Lo que decir. Dio ha preparato molto di più di quello che noi possiamo chiedere. Dio ha preparato molto più di quello che possiamo chiedere. Dobbiamo credere nel Dio dell'impossibile. Dobbiamo no, credere nel no Dio dell'impossibile. Non nel Dio che fa le grandi cose. Non è il Dio che ha le grandi cose. Ma nel Dio che fa le cose impossibili. No, il Dio che ha le cose impossibili. Dio inizia a mandare le piaghe. Manda las il popolo esce dall'Egitto. Il popolo sale dall'Egitto e all'improvviso si ritrova con il mare davanti. E da l'esercito dietro. E, le e iniziano a gridare, a gridare, a, a, a gridare, E qual era il loro grido? Signore salvaci! Signore Signore, uccidi tutti questi uh, questo esercito nemico! Signore, mata tutto l'esercito nemico. Non avrebbero mai pensato di vedere il mare aprirsi davanti a loro. Nunca di abrirse davanti ellos. E la Bibbia dice che loro passaron all'asciutto. Y la palabra dice que ellos pasaron uh, la parte secca. Voi sapete quando una terra è bagnata per tanto tempo diventa fango. Sabes che quando una terra se moja por mucho tiempo se vuelve fango. E addirittura quest'acqua quando era tolta la terra è diventata rigida, è diventata dura. E quando l'acqua si quitò la terra era rigida. Non stavano pregando per far distruggere tutti i nemici. E all'improvviso si apre il mare davanti a loro e passano su una terra asciutta. E di si apre il mare davanti a loro e passano su una terra secca. E poi dopo, quando l'esercito nemico cerca di passare, il mare si chiude. E quando l'esercito nemico intenta passare, si cierra attraverso. La mano di Dio è forse corta. A casa la mano di Dio si accortò? Dobbiamo iniziare a credere nel Dio dell'impossibile. Dobbiamo iniziare a credere nel Dio dell'impossibile. Una volta mi invitarono e ero in Bulgaria. Una volta mi invitarono, in Bulgaria, in Bulgaria. E mentre stavo pregando mi portarono a casa di una sorella. E mentre stavo orando mi chiamarono a casa di una hermana. Era una hermana vecchietta che stava per morire. Era una hermana vecchietta che stava a punto di morire. E avevano fatto eh, la radiografia dei polmoni. E de aveva tutti i polmoni neri di catrame perché aveva fumato per tantissimi anni. E aveva tutti i polmoni negros perché aveva fumato per molti anni. Tu la vedevi lì nel letto che non poteva respirare, e la e vedevi <coughs> cama que no podía y así E quindi ero lì insieme ad un altro pastore. E io stavo lì con un altro pastore e questo pastore inizia a pregare e il pastore a orare signore consuela la famiglia adesso che questa donna parte signore consuela la famiglia ora che questa mujer si va a ir e io andrei andavo... <ride> vai Signore, tutta la famiglia adesso che si converta uh, dopo questa perdita. Signore, che tutta la famiglia si converta dopo de la perdita. Che questo seme possa portare frutto nella famiglia quando muore. Che questa seme può que portare uh, frutto nella famiglia quando si muore. Io adesso mi pensavo, ma ancora viva qua wow, questa? E in mia <ride> testa mi pensavo, ma questa sì sí che que viva. E quindi prega io. E ora io. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Polmoni siete sanati. Olmeno esser sanalo. Alzati. Levántate. E la donna si alzò dal letto. La mujer se levantó de la cama. Respirando perfettamente. Respirando perfettamente. Anche si guardò in giro. E suo si mirò alrededor. E iniziò a farsi il letto. E empezó a hacerse la cama. E la figlia Biangeli disse: "Mamma, ma cosa stai facendo?" E hija caghiorando disse: "Mamma, però che stai facendo?" E la donna rispose, no, abbiamo degli ospiti, la casa deve essere messa in ordine. E la donna contestò, no, che es que tenemos vostri, tenemos invitato, la casa tiene che stare in ordine. Ci ha fatto un po' di caffè. Esiste algo di caffè? Dio la salva in una maniera straordinaria. Es la, la sanava in una maniera incredibile. Però stiamo credendo nel Dio che fa le cose grandi e possibili. Pero ¿estamos, creyendo estamos creyendo en el Dios que hace las cosas grandes e posibles. O tengo creyendo en el Dios que hace cosas imposibles. Estamos creyendo en lo en Dios el Dios hará imposible. Dime ¿por qué cosas estás pregando. Dime por qué estás orando. Yo te digo qué es lo que estás creyendo. Y te digo en qué estás creyendo. Amén. ¿De qué cosa estás pregando? Para qué estás orando? El pueblo de Israel en en la reunión del desierto. Te ponen a salir llegar al desierto. Y a ellos no Y hambre. E dove lo prendi il pane nel deserto? Y tomas el pane nel Signore, provvedici un po' di pane. E pan. all'improvviso Dio provvede la manna. E Dio dà la manna. E gli dà il pane per 40 anni nel deserto. Il pan por 40 años en el desierto. Loro stavano chiedendo un po' di pane. Un poco de pan. E Dio gli diede un pane soprannaturale per 40 anni. La mattina si svegliavano, la mattina si e c'era il pane. E il pane. In cosa stiamo credendo? nel Dio delle cose possibili o nel Dio delle cose impossibili? E nel Dio delle cose possibili o cose impossibili ricordo un giorno c'era un fratello a casa che non, sta, non se la stava passando molto bene ricordo che avevano un hermano in, in casa che non la stava passando molto bene e quindi c'era lui e la moglie e avevano quella sera per mangiare solo un po' di salamino e questa noche, in plan, stavano lui e sua esposa e questa per comere avevano solo un po' di de... lombo e tenevano un po' di spaghetti. E un poco di spaghetti. Meno di mezzo chilo di spaghetti. Meno di mezzo chilo. E all'improvviso si presentarono a casa di questo fratello come 15 persone. E arrivarono a casa di unas 15 persone. Siamo venuti a trovarti! Veniamo a tua casa. Mangiamo tutti insieme. A comer todos e questo fratello eh, disse non sapevamo cosa fare. Io non sapevo che fare. Però andai in cucina e iniziai inizia a tagliare il salame. Non sapevo sé che fare, però fuori dalla cucina e iniziai a tagliare la longanisa. E tagliavo il salame. E lo cortava. E tagliavo il salame. E la cortava. E mia moglie portava i piatti di salame fuori. E mia mi esposa portava i piatti di salame fuori. Alla fine li fuori qualcosa come 10-15 piatti e il salame era sempre così. al fine li fuori come unos 10-15 piatti di longanisa e seguia così. E poi dice che la moglie buttò la pasta nella pentola E dice che la esposa tirò la pasta nella olla Erano 200 300 grammi di pasta e Erano grammi pasta E la pentola era grande E la olla era molto grande Per 200 grammi Per 200 grammi E alla fine mangiarono tutti e 15 dei piatti enormi e fecero anche il bis E alla fine com'erano tutti i quince con piattoli enormi e anche si comieron due plati e, no, e alla fine dice no, basta salame E alla fine dice no, basta del <ride> Cosa stiamo credendo? Che stiamo credendo? Cosa stiamo chiedendo? Che stiamo chiedendo Ah, Signore, adesso come dobbiamo mangiare? Ah, Signore, come vamos a comer ora? Stiamo credendo che Dio possa moltiplicare in maniera soprannaturale. Stiamo chiedendo che Dio possa moltiplicare in maniera soprannaturale. O che Dio faccia qualcosa di grande, ma possibile. O che Dio qualcosa di grande, ma possibile. Per cosa stiamo pregando? Per che stiamo orando? Quando loro avevano sede nel deserto. Quando ellos avevano sede nel deserto. Come facciamo a far bere tanti milioni di persone nel deserto? Come possiamo far bere tanti milioni di persone nel deserto? La Bibbia dice che erano tanti perché erano 60.0 soldati. La parola dice che erano molti perché erano 60.0 soldati. Quindi avevano mogli, avevano gli anziani, c'erano i bambini. Si stima che erano più di 3-4 milioni di persone ora allora entrano più di 3 o 4 milioni di persone loro stavano prendendo un po' di acqua stanno prendendo un po' di acqua però l'acqua nel deserto non è così abbondante per farvi tutte queste persone l'acqua nel deserto non è abbondante come per servire a tanta gente e la Bibbia dice che la roccia, dalla roccia uscì una fonte di acqua e la parola dice che dalla roccia uscì una fonte di acqua e quindi molti immaginano sempre questa roccia con un pochettino di acqua che esce e molti si se immagina sempre la rocca con una gotita d'acqua che sale. Però come fai tu a dare a bere a 4 milioni di persone con un poco di acqua che esce? Però come le a bere a 4 milioni di persone con una gotita che sale? Era un fiume che que uscì da quella roccia. Era un rio che salì da questa rocca. Inoltre c'è una cosa spettacolare che dice in Corinti. c'è spettacolare che dice in Corinti. Che dice che questa roccia li seguiva. Dice che questa rocca lo seguiva. Ora non sta scritto come succedeva. Non è scritto come passava. Non si spiega quello che, che succedeva. Non si spiega quello che passava. Ma loro avevano una roccia che li seguiva, che... da cui usciva acqua. Però io stenevo una roccia che li seguiva, dal che saliva acqua. Com'era possibile tutto questo? Come... come è possibile tutto questo? Non lo so. Non lo so. Però succedeva. Però passava. Avevano una roccia che li seguiva, da cui usciva un fiume di acqua. Avevano una roccia che li seguiva, dal che, De la... che saliva un rio di acqua. Dio può fare tante cose al di là di quello che noi chiediamo, oltre le nostre aspettative Dio può fare cose più là delle nostre aspettative Dobbiamo credere Dobbiamo che credere Abramo era triste perché non aveva figli Abramo era triste perché non aveva figli E disse, Signore, dammi un figlio E dice, Signore, dammi un figlio E Dio lo portò fuori dalla tenda Y Dios lo, llevó fuera de la lo fece guardare le stelle del cielo. Lo fece le stelle del cielo. E dice, contale, vedi se le puoi contare. Y dice, si Così sarà la tua discendenza. Tu per, per quanti lui. figli stava pregando Abramo? Per uno. uno. E Dio che cosa gli risponde? Le che gli avrebbe dato una discendenza. Una Perché Dio ci dà al di là di quello che noi pensiamo. Porque Dios nos da más allá de lo que pensamos. Y nada es imposible para Dios. La nuestra fe debe creer en lo imposible. Estos es tiempo, son tiempos en que el mundo está temblando por la guerra. Está temblando por, por la pandemia. Los precios de las cosas están subiendo. Pero Señor, ¿cómo ayudará a la gente? Signor, vas a la gente? Dobbiamo credere nel Dio dell'impossibile. Dobbiamo credere nel Dio dell'impossibile. E dobbiamo fare attenzione ad una cosa. Dobbiamo tenere Leggiamo Isaia, Isaia 59. Però leggiamo il versetto 1, ma anche il versetto 2. Leggiamo il versetto 1 e 2. Ah, sì, sì. Ah, okay. E qui, che non si è portato la mano di Jehovah per salvare. Ni haces agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ay, es sí. muy, muy fuerte esto. Eso es fuerte. la parte dice el Dio que la su mano no es corta. Por eso, del lado dice Dios que su mano no se ha cortado. Pero dice que la iniquidad... Pero dice que vuestras iniquidades... Han producido una separación. Han hecho división e quindi la faccia di Dio è nascosta e non vi ascolta per il rostro di Dio si è e non si ascolta. quindi tu da una parte vedi che Dio ha la mano lunga per poter fare miracoli enormi. enorme per questo tu vedi da un lato Dio che tiene la mano super larga per fare miracoli enormi però dall'altra parte vedi che la faccia sta girando dall'altra parte però vedi che tiene la cara e mirata dall'altro lato e quindi dov'è il problema? E dove sta il problema? Il problema non è nella mano di Dio. Il problema, la mano di il problema non è che Dio non lo può fare. Il problema è che Dio non può farlo. Il problema sta nella vita dell'uomo. E il problema, sta e problema sta che è che nell'uomo c'è una separazione da Dio. Il problema è che sta che nell'uomo hai una separazione da di Dio. Però nel momento in cui noi decidiamo di seguire veramente Dio. Poi teniamo che decidiamo a Dio. Decidiamo di de obbedire a Dio realmente a Dios, Allora questa faccia si gira di nuovo verso di noi. Se gira de nuevo hacia nosotros. La mano oltre quello che stiamo chiedendo. Y la mano de Dios es lo suficientemente larga para darnos mucho más de lo que estamos pidiendo. Amén. Come dice il Salmo 81. Come dice in Salmos 81 dal versetto 8 al versetto 16 del versículo 8 a 16. Oh, Salmos 81. Del versículo 8 al versículo 6. Del versículo 8 a 16. Oye pueblo mío, y te, <coughs> te protestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti dios ajeno, ni te encorvarás en, a dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, Ensacha tu boca y encierra. Eh. Mas mi pueblo no oyó mi voz Israel no me quiso a mí Déjalos por tanto a la dureza de su corazón Caminaron en sus consejos O oh, se me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubiera Israel andado En nada habría yo derribado a sus enemigos Y vuelto mi mano sobre sus adversarios Los aborrecedores de Jehová se lo hubieran sometido Y el tiempo de ellos fuera para siempre Y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo Y de miel de la piedra que hubiera sacado quanto è bello questo salmo. Che l'induce al Perché dice, se noi avessimo ascoltato Dio. E se si hubiéramos ascoltato a Dio. Perché il popolo ha ascoltato ma non ha obbedito. Perché il popolo ha ascoltato ma non obedece. Per questo Dio li ha abbandonati a fare in modo che loro camminassero nella loro via. Per questo Dio se li ha abbandonato, per farvi che Dio camminino nella sua via. Perché nella nostra vita ci sono due possibili vie. In nostra vita due uh, cammini. La via nostra è la via di Dio. È il di Quindi Dio ci parla, ci vuole parlare, ci vuole mostrare il cammino. Nos habla, nos quiere, uh, mostrar però se noi non camminiamo, non lo ascoltiamo e non camminiamo secondo quello che lui dice, però no se non camminiamo, e non lo ascoltiamo e che dice, allora Dio ci fa fare quello che vogliamo noi. E lo nos, hace, nos lo que queremos. Ah, vuoi fare le cose sbagliate, vai, fai A che essere es lo malo, poi pues ve. Perché molte volte noi pensiamo di essere più intelligenti di Dio. Perché noi crediamo che siamo più listi di Dio. E quindi quando facciamo qualcosa che secondo noi è giusta, pensiamo che funzionerà. E quando facciamo qualcosa che per noi è giusto, pensiamo che va a funzionare. Però alla fine questa cosa non funziona. Però non funziona. E diventa tutta una distruzione. E si vuole tutta una distruzione. Però come dice dopo? Però come dice dopo? Ah, se mi ascoltassero. Ah, se mi hanno ascoltato. Per camminare nelle mie vie. Para mis quindi non solo ascoltare ma mettere in pratica quello che riceviamo da Dio non solo ascoltare ma anche in pratica lo che Dio dice 14 in i suoi nemici. Uh, in, una, in, nada io sus in, nada. in nada in nada quanti nemici hai tu davanti a te? Quanti nemici hai davanti de a te? in nada in nada quelli che odiano l'Eterno gli sarebbero sottomessi, verso qui. Los aborrecedores di Jehovah se lo ierano sometido. E ti, io ti nutrirei con fior di frumento. Ah, Dio se lo iera mantenuto di grossura di trigo. Il meglio delle nazioni, dice dall'altra parte. In altre uh, versioni dice lo mejor delle nazioni. E per quelli che lo seguono. Per quelli, che lo per quelli che camminano nel... in lui. Nel... Il popolo di Dio era ribelle. Il popolo di Dio era ribelle. Sempre Dio ha detto per un popolo dal collo duro. Io El... sempre dico che era un popolo del collo duro. Sapete cosa significa un popolo dal collo duro? E che significa un collo duro. Uh, noi diremmo... negozio, uh... testa di... Noi Di, solo di che la de Cioè sì. fare quello che gli dice la testa. quello so, che gli dice la cabeza. E Non quello che Dio dice. E Non quello che dice Dio. Il problema nella loro vita il in su vida non era nella mano di Dio. Mano di Dios. Era nel loro collo. In su, in su e molte volte nella vita dei cristiani. Vita de il problema non sta in Dio. Il problema, non sta, in il problema sta nel nostro collo. Il nel nostro Perché siamo di testa dura. Perché tenemos la cabeza dura. Cabezón. Cabezón. Testa di asino, Cabeza di burro è internazionale vedi per esempio la storia di Saul. Mira la storia di Saul: il profeta gli dice aspettami per offrire il sacrificio. El profeta dice, espérame para ofrecer el sacrificio. E lui si y él se mette la y espera, Y él está ahí esperando, y esperando. Y dice, pero este profeta no viene. Y dice, pero el profeta no viene. Yo soy el rey, el profeta no viene. Yo soy el rey, el profeta no viene. Está haciendo tarde. Está haciendo tarde. Entonces, allora, ¿sabes qué? Cedú, ahora faccio yo la ofrenda. ¿Sabes qué? Ahora yo hago la ofrenda. Una cosa que Dios no le había Algo que Dios no le había mandado. Testa dura. Cabeza de burro. Cosa gradisce Dio? ¿Qué le gusta a Dios? Il sacrificio? sacrificio. O l'obbedienza? L'obbedienza vale più del sacrificio? Vale Saul tiene la testa dura. Saúl, la cabeza dura. Perché non hai capito che per Dio conta più l'obbedienza che il sacrificio? Perché non hai sentito che per Dio conta più l'obbedienza che il sacrificio? E non è importante se la gente se ne va. Non se la gente se va. Se Dio è con te, tu la battaglia la puoi vincere anche con 300 persone. Dios está contigo la batalla es que tú puedes ganarla hasta con 300 personas. Porque ah, ¿por Él tenía miedo porque la gente se estaba yendo. Pero en el momento en que Saúl hubiese escuchado a Dios, ¿sabes qué grande vida le esperaba? Dio hecho grandiose con la Dios hubiese hecho cosas eh, enormes con su vida. Pero el hecho de ser testa dura il essere cabeza burro. Il fatto di non credere realmente in Dio al 100% non al Nel Dio dell'impossibile. Nel ha fatto perdere tutto quello che Dio aveva preparato per la sua vita. Le ha fatto perdere tutto quello che Dio aveva preparato per la sua vita. Zaccaria capitolo 1, verso 3. In Zaccarias capitolo 1, versicolo 3. Dice sì. dice. Le direte questo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová de los ejércitos Y, y yo me volveré a vosotros Tornate a mí Volveos a mí Y yo a vos. Y yo me volveré a vosotros El problema no es, que es en la mano de Dios El problema es que es en la mano de Dios El problema siempre está en el cuello de la gente Siempre en la cabeza de la gente quando la testa è dura la, cabeza es dura, la mano di Dio non riesce ad arrivare. La mano non Non perché non si allunga, no no non perché Dio non possa fare delle cose, ma perché cose, ma questa ostinatezza produce una separazione fra noi e Dio produce una separazione fra noi e Dio e, una, una e quindi l'opera di Dio non può avanzare nella nostra vita La obra di Dio non può avanzare nella nostra vita e noi non possiamo arrivare a realizzare quello che Dio ha per noi no a realizzare quello che Dio ha per noi però Dio ha preparato cose più grandi di quelle che stiamo chiedendo però io ho preparato cose più grandi di quelle che stiamo chiedendo vuoi un figlio un hijo? Dio sta preparando una discendenza Dio si sta preparando una discendenza ah, e vuoi mangiare vuoi scorre Dio sta preparando 40 anni di pane nel deserto. Dio sta preparando 40 anni di pane nel deserto. Vuoi bere? È dover. Dio sta preparando una roccia da cui esce un fiume che ti segue con vai. Vale. Dio sta preparando una roccia uh, del che sale un rio che sente che si Non c'è niente di impossibile per Dio. Non c'è niente di impossibile per Dio. Dio vuole dare oltre le nostre aspettative. Dio vuole dare più oltre le nostre aspettative. Dobbiamo credere in Dio. Dobbiamo credere in Dio. E finire di essere. Cabezones. y dejar de ser cabezonas. porque viene un tiempo particular per la iglesia Perché viene un tempo particolare per la chiesa. Non è più il tempo delle grandi cose possibili. de las grandes cosas posibles. No, adesso è tempo di vivere nelle cose de las cosas imposibles. Si è chiusa una Se cerró una puerta de la iglesia. y se ne apre un'altra e se otra, una nueva stagione una nuova temporada un nuevo tiempo, tiempo. donde bisogna vivere l'impossibile lo mm -hmm. imposible. Entonces, cuando ves quindi per ah, una persona sin cambio por la calle no pregare solamente ah Signore, il suo cuore. Nora, ay, Señor, consuela il su corazón poverino non le gambe. no tiene piernas no no dice gambe ahora adesso nel nome di Gesù No, dice pierlas crecer ahora en el nombre de Jesús Un Dio dell'impossibile. Un Dio dell'impossibile. Dobbiamo iniziare a vivere l'impossibile. Dobbiamo iniziare a vivere l'impossibile. A credere l'impossibile. A credere impossibile. Non pregare solamente, Signore, fai che mio marito si converta. Non solo Signore che mio marito si converta. Signore che sia un predicatore, un evangelista, che faccia eh, sia usato da Dio in tutto il mondo. Perché sia un predicatore, un evangelista, che sia usato per Dio in tutto il mondo. Ma come proprio mio marito. Questo mio sposo. Quella è la testa di burro. è una testa di burro. Sì, sì, proprio tuo marito. Sì, giustamente. Perché Dio ha preso le cose disprezzate di questo mondo. Perché io lo, lo meno del mondo. Per farne cose grandi. Per fare cose grandi. E quindi se Dio ha preso lo disprezzato. E lo meno Può usare anche tuo marito. Può usare anche tuo marito. E anche tua suocera. socio. E Dio può fare ogni cosa. Perché puoi essere ogni cosa. Di più oltre quello che noi chiediamo, in massimo è quello che pediamo. Dobbiamo credere. Solo dobbiamo che credere. No. Vogliamo salutare le persone che ci seguono in diretta? salutiamo le persone che non ci seguono in diretta. E vogliamo pregare qui, adesso, ora.